questa banda della Guardia di Finanza Dico, ma noi non abbiamo mai cantato con una banda ma io mi immaginavo la banda quella di Natale, del paesino vado su internet a vedere la banda della Guardia di Finanza è un'orchestra sinfonica, è incredibile complimenti ragazzi, complimenti Tra l'altro c'è una cultura anche in famiglia, ci tengo a dire che mio nonno suona ormai ho 89 anni, ha suonato nella banda e ha girato praticamente tutta Italia e suonava quando era giovane il fricorno contralto, eccolo eccolo, eccolo qui, <ride> quindi ci tenevo a raccontare questo piccolo dettaglio che mi rende orgoglioso appunto anche di mio nonno Ernesto. Tra l'altro assomiglia a tuo nonno da giovane, <ride> comunque vogliamo... Ringraziare la Guardia di Finanza per averci invitato a questo straordinario evento, a questa magnifica occasione e siamo onorati di condividere il palco con la banda della Guardia di Finanza per cantare tutti insieme e onorare il nostro inno italiano. Let's go. Baby baby Maria baby baby from West Side story. story, abbiamo fatto... Cosa abbiamo fatto? Eh, eh. abbiamo fatto anche... Ecco, sul ricorda, eh, Non, <ride> non, <ricordo. ride> non no, Abbiamo fatto varie canzoni, però quest'anno abbiamo deciso di cambiare. Di nuovo e cantare un brano molto significativo, soprattutto per noi. Lo è stato in pandemia e ancor più oggi lo è. Facciamo finta che sia come una preghiera. Una preghiera per tutto quello che sta succedendo che è successo nei mesi scorsi e che continua a, a succedere purtroppo. Quindi vogliamo rivolgere questa preghiera a chi non ce la sta facendo, a chi sta soffrendo, a chi è più sfortunato di noi purtroppo. I heard there was a secret chord that didn't play at least alone, but you don't really care for music, do you? It goes like this. hai neanche a meno però dico sei pronto? guarda che questa è tosta questa è dura, sei pronto? sono sempre pronto è sempre elegante è sempre, è elegante. sempre elegante un signore è allora a sorpresa, bella vi bella lascio bella. mi chiama tre mesi fa e mi dice ho un'idea per il nostro duetto e dice il titolo La mia risposta è stata sei pazzo però come sempre del resto <ride> però quando l'abbiamo provata per la prima volta ci siamo divertiti, tanto stasera speriamo di farvi divertire Misero, chi a lei sa fida, chi le confida, malta o del cuore. So I'm sure that many of you are able to Relate to finding much comfort in music during times of need. This following song has repeatedly warmed my heart as one of my all time favorites. And Elvis Presley performed this song over 50 years ago. He made it one of the most beautiful and romantic songs, really. They completely warmed my heart. And tonight, i will sing for you and I will dedicate the song to all the people in love that are here tonight. Signore, signori, can't help falling in love. <laughs> So much. In Italia, when we celebrate a great moment and when we are with our friends, with our family, we celebrate with a brindisi. This is our good night with the brindisi from Traviato.